Se arriva a 999 di materiale il video finisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop Su supporta un creatore Inserite il codice creatore porto così come lo avete scritto a schermo Accettate Da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ragazzi comunque la sfida di oggi è Se raggiungiamo 999 di materiale il video finisce Questo ragazzi non significa che se ho la somma di materiale a 999 il video finisce Semplicemente che non posso raggiungere 999 di materiale di un solo tipo Però poi del resto possiamo tenere tutti i materiali che vogliamo Ok allora sul tetto non ci sta nulla Se non munizioni Io ho una pistola azzurra Pistola viola Vabbè Una terra Vabbè RFK Ok Io dovrei avere qualcosina Più o meno diciamo dai Andiamo un po' Interrogo qualcuno, vedo magari se riusciamo a sgamare il compagno. Stava sotto, ma sotto cioè si sta creando la follia praticamente. Un'altra a terra. Sei tu questo che è aperto, ok? No, no, ce l'ho. Vai, prendilo, prendilo, prendilo. Un altro a terra. Ok. Io ne ho buttati tre a terra. Attenzione al bot che sta dietro. Pompa. Vabbè. Oh, Ok Sempre niente scudi eh però sembra iniziata leggermente meglio Muori Ok vai andiamo Vai fatelo fatelo fatelo La mitraglietta azzurra se ti serve Vai Intanto luto sopra Ragazzi comunque come potete vedere stiamo giocando con Emblegreen Un ragazzo con il quale gioco praticamente ogni sera in live Infatti per chi non lo sapesse siamo ogni sera in live alle 21 ragazzi Cioè alle 9 di sera insomma Per giocare assieme a Fortnite ma anche ad altri giochi Cosa è successo? Ok era un bot perfetto e, uh, e niente ragazzi quindi se anche voi volete giocare con me Vi ricordo che in descrizione nella sezione live streaming Vi lascio il link dove potete accedere al, al sito in cui porto le live Quindi se volete giocare raga vi aspetto lì Andate nel link in descrizione live streaming iniziate a, Iniziatemi a seguire e ci becchiamo alle 9 eh vedo che c'è Midas, aspetta s altra, Anche altra gente, fa una cosa, sali, lascia stare Lascia stare Allora, spero ci dovrebbe stare qualcuna uh... Se, Sento gente, ma non capisco dov'è Forse sta qui uh. Ah si sì, sta qui, ok Una terra eliminato. era uno, era uno Ok Ok, allora uh, Scarra, quasi quasi questo me lo prendo Pompa, vabbè, non è uscito niente Ma io vero, non, non ho visto scudi, ragazzi Ma per 10 partite finché non ho trovato Cioè, finché non abbiamo aperto il bunker Veramente, dai, andiamo Aspetta, aspetta, Ah, ok, scialla, allora vai Ah, no, fa una cosa, dammi i shieldini piccoli No, ok, non ha più senso, ok, vai, vai, vai Sponda, easy, ok po po Poco organizzati, ma ci sta, mi piace Ragazzi, alla fine il problema principale della sfida È quello in endgame Cioè, perché Ora non mi converrebbe lutare troppo perché nel caso lutassi troppo, cosa succederebbe? Beh, fondamentalmente che poi arrivato in endgame, se per sbaglio piglio i materiali di qualcuno diventa un casino. Perché poi ci cado sopra e diciamo, cioè, non è una situazione molto semplice. Bro se poi portatela tu poi? Per quello che stavo dicendo, perché in quel caso raccogliendo i materiali sarebbe veramente un, uh, un casino. Quindi, per ora, prova a non lutare troppo. Li... Cioè, non prova a non farmare troppo. Anche se comunque mi servono i materiali minimi per andare avanti. Perché, diciamo, la difficoltà principale che ho incontrato, anche provando la prima. È quella che dove, non farmando tanto Poi mi ritrova un botto di nemici addosso E le possibilità di costruire Quindi vediamo ragazzi vediamo Eh uh, sta sia davanti che dietro Un apprevigionamento Vabbè comunque vado a quello sta, eh si sì, hanno dotato lì eh, Ma è uscito un sacco di roba Hanno fightato proprio 21 21 Vabbè eh, ci, ci avrà 140 di vita Se riusciamo a pusharci in fretta Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, devo, devo allontanarmi. Devo allontanarmi. Infatti, perché succedeva questo? Infatti, uno mi distraeva e l'altro sparava. Solito, solito. Esatto, per esempio, ora io ho massacrato i miei materiali. Per fare questa cosa, 56 Ned shot col pompa del nonno. Va bene, se ne sono andati? Ok Vado a cadere Non ne manch io Io no? I nemici sì. Stanno lì 34 ancora C'è ancora un sacco di scudo Cioè capito veramente boh bo. Ma Ma io non capisco sta gente Veramente vita Finalmente Madonna non posso mai avere tutti i materiali Cioè, me li devo per via perché è impossibile che non 999 Infatti, ne avevo così pochi che... Vai, vai, quello che vuoi, butta Ci sto, grazie Non lo so l'amico dove è andato, ma è scomparso Boh, non ho idea Ok, se se lo vuoi prendere No, no, io evito Eh, vabbè, sì Ci mancava, mancava l'elicottero, guarda non, non sta nella nostra direzione non, cioè, non sta... Uh, bello questo là Altri scudi, eh Scusami, non l'avevamo visto Cioè, non l'avevo... Ok ragazzi, devo farmare un po' perché Cioè ora E eh, quello è il problema vedete che Farmando poco perché non voglio ottenere troppi materiali Quando poi mi ritrovo a fightare Dato che io spreco materiali come veramente se fosse acqua In situazioni del genere quindi ora mi tocca fight, eh, Cioè farmare un bel po' Perché praticamente quello che ho come materiali Sono nulla in un fight sono veramente nulla Cioè mi, mi alzo di tre livelli Con uh, 300 di materiali Eh La safe sta su di agency, Selti, Sinceramente non una bellissima safe Se devo dirla tutta eh. Sì ma 32 cioè. A me sembra da solo Vai vai E lui ha lanciarazzi Divertiti È sceso qua Madonna dai, si è fatto saltare anche in area da solo, per forza Madonna, dai, meno male Oh, calmi con i materiali, 284 Ok, stiamo calmini eh. Vabbè Uno di legna, io quattro, bello Sta arrivando la safe, vabbè Stavo una jump, eh no, perché io ho lo spara-band Devo un po' farmare, ragazzi, non fa niente la, Con la safe, cioè, mi, mi curo dopo Con lo spara perché Mi servono materiali, ci devo farmarli necessariamente Questa va a finire di nuovo, non... Ok sì, sì, me lo faccio vai tranquillo Mi servono necessariamente ragazzi Perché siamo messi mali Eh vabbè stanno pure là Ah soddisfazione darti fastidio Così ma, ma per sfizio ma, ma veramente solo per sfizio guarda No ma no no non credo perché Ah no la terra effettivamente ciò ho fatto caso Ho messo una jump Sì, dopo ti passo colpi un po' di tutto Mettiti qua mettiti qua mettiti qua Ah si sì. peccato Prova a pushare prova a pushare si stanno a curare frate Si stanno a curare Morto uno L'altro sta dentro ancora Prova a fightare. 22 Ah ho sbagliato ho sbagliato, Ho no, lanciarazzi Ho lanciarazzi Stai molto attento Stai molto attento Ok Prova a farlo Oh uh. Ah io non ho il fucile a pompa Perché l'ho cambiato un attimo Sì vabbè ma mi farà saltare di nuovo in aria E non mi darà il tempo No, dai, dai, Madonna è vero i materiali No vabbè non, non, non ce l'ho Sto bene sto bene però è vero non ci ho fatto caso Come vi dicevo ragazzi il problema è nel box Il problema era in box del genere No vabbè non, per i materiali sono andato bene Per i materiali sono andato bene uh, Che casino Eh sì, infa, Pure io quando me l'hai detto ho avuto i brividi Ho fatto ok ho fatto la cazzata Fra la safe sta qua Sì sì tranquillo vai Ah ok Tu cominci a salire Tu cominci a salire Cominci a salire Prenditi l'high ground Ci toccherà giocarcela qua sopra Praticamente Siamo in sei Quindi Sì stanno qua Stanno qua frate. fatti craccare Oh no, no, no, Non posso vederli da questa angolazione È un'angolazione del cavolo Ok loro però possono vedere me E non No infatti mi ha fatto un colpo Non annullato Non so manchio come eh vabbè Sì però se non spara a me 45 White Eh vabbè dai Bella <ride> Sì sì ma infatti ha provato a spararmi Sono molto stupido Vabbè 83 si può fare Sì eh, Sì sì sì sta lì sta lì sta lì Sta restando sta restando sta restando Però però ci sparano ci craccano da un'altra zona Dobbiamo stare molto attenti Ok, materiali raggiunti, raga Fatto cazzata